Salve, oggi volevo proporre una, una serie di varianti dei, classi, dei classici piegamenti sulle braccia o comunemente detti erroneamente pressioni si partiva con quelle classiche poi con le mani congiunte ehm, una variante pliometrica con battute delle mani un'altra con il salto e poi diamo enfasi sulle spalle cambiando la posizione delle mani, sulle nocche eh, che è un classico esercizio da, da arti marziali poi una mano, piedi uniti. Queste sono varianti più complicate, andremo a vedere poi. E per concludere, faremo alcuni esercizi più, più leggeri di affaticamento, sempre della stessa famiglia. Allora, si inizia con i piegamenti classici, larghezza delle spalle, poi mani congiunte e poi con battuta delle mani. Ne illustrerò un paio per ognuno, ognuno di questi tipi. Allora, i piegamenti classici si eseguono con le mani distanziate, poco più larghezza delle spalle. Scendi dritto e si sale, così. Questa variante invece la fa sui precipiti. E questo è uguale a quelli prima, soltanto che si battono le mani saltando. Ok, andiamo avanti. Vediamo la variante con il salto, che è simile a quella combattuta delle mani, ma si dà una spinta contemporanea anche con un piede si sta in equilibrio su un piede e sulle mani e si spinge poi vedremo quelle con le fai sulle spalle, che esercizio proprio dei anche in sicuri plank sono molto più complicati, ma ci si solleva a braccia tese si sostiene tutto il corpo e poi vedremo anche quelle sulle nocche allora. variante con il salto Posizione plank, mani rodate verso il basso, corpo in avanti, variante sulle nocchie, bene Passiamo ad esercizi ben più complicati, però comunque che ci permettono di sviluppare un'intensità ben maggiore. Quindi, al posto che con due mani, eseguiamo questi piegamenti con una mano sola. Prima a piedi uniti, orizzontali, poi metto, e poi andando a posizionare i piedi su un rialzo. Questo esercizio è molto più difficile ed enfasi alle spalle la parte alta del petto e anche i tricipiti chiaramente per il carico ben maggiore che un braccio da un alto solo va a supportare. Quindi poi facciamo anche la variante con i piedi alzati ma entrambe le mani. Andiamo ad eseguire. Piedi uniti, o comunque vicini. è un po' difficile tenersi in equilibrio però sono molto molto utili la variante con la mano sui piedi rialzati con i piedi rialzati allora adesso facciamo vediamo le, le varianti con i piedi rialzati sia con un braccio che che un'altra la versione con due braccia che è molto più semplice ovviamente ci posizioniamo con le mani una la sede larghezza ok e ci vediamo alla prossima parte Il video si è bruscamente interrotto per un problema tecnico, però riprendiamo dalla decima variante, che è la, la, la pressione classiche, però allargando la, la base, quindi con una distanza maggiore tra le mani. Poi vedremo quelle pull over quelle braccia distese che sono molto dure e che sviluppano la, la, il lavoro nel grande in primis, e la schiena, il back poi vedremo delle varianti per enfatizzare il lavoro sui tricipiti o per completare l'allenamento del busto la variante con le mani larghe molto semplice quelle in posizione pullover sono invece ben più dure si posizionano con le mani avanti si scende e si tenta di risalire il lavoro è molto intenso e molto forte nella schiena io preferisco seguire solo la fase concentrica per evitare problemi ma si può anche evitare di toccare quindi forzare anche la, la fase eccentrica negativa adesso vediamo quelle quelle maniere vicine dei comiti che toccano il terreno Tocca la terra per poi sollevarci usando quasi soltanto i tricipiti. E poi andremo a lavorare con la rotazione del busto. Le mani sono vicine, i gomiti vieni col corpo, si scende e si sale. Così. Possiamo anche aumentare l'intensità posizionandoci sopra. Ma è più duro. Andiamo quelle con la rotazione del busto col salto laterale. E si ritorna. Si possono eseguire anche con dei pesetti tenendoci piazzati sui pesi e poi usandoli per la rotazione. Qui il salto laterale. Sono simili a quelle con battuta delle mani col condensato ma si spinge lateralmente. Così. Adesso completiamo il lavoro. Vediamo di cuorma, così perché si imita il movimento di un gatto, di un lombrico quelli con le mani sfasate simmetriche e volendo altri ibridi tra i precedenti sono così ok si ritorna con le mani simmetriche enfatizziamo un pochino il lavoro del braccio arretrato. Posizioniamo così e scendiamo. Si cambia. Lavora più intensamente la spalla del braccio anteriore e è il dettale anteriore del braccio passo sopra della mano. Altre varianti possono prevedere l'utilizzo di blocchi o di attrezzatura di cui al momento non sono previsto, ma comunque fanno molto poco rispetto alle esecuzioni che abbiamo visto, e quindi possono tranquillamente essere omesso. Direi che per oggi basta così. Sono già abbastanza affaticato. Alla prossima!